Ebbene oggi, ciao a, tutti Ops. ciao a tutti ragazzi, noi siamo VinylTix e Marco007 E oggi noi continueremo in un Super Paper Mario che non è il Allora, nella scorsa parte noi siamo andati a svolta di qua E in questa parte andremo al mondo 5 perché svolta di qua è noiosa mm -hmm. E non c'è niente da fare eh già. se non visitare uh, cannella e magari farle una, una padella in testa ah io mi immagino un, un, un secondo alter ego di, di di cosa? cannella? no di cipolla Circolina. no che è un altro alter ego che si chiama padella mm. ora andate, si sì, si sì. noi andiamo noi. e io come sempre scordo di comprarmi i diavolo di oggetti curativi Oh mio Dio Vabbè E eh, il problema è che muovono ancora, pre ancora preoccupati per le condizioni di a Mario e compagni Aprirono Apri la quinta volta All'appello mancavano tre cuori Tuttavia la distruzione dei mondi Si avvicinava ad una velocità preoccupante Avrebbero fatto in tempo Mario A salvarli tutti? No Qual è, E quale malvagio tranello li avrebbero il conte cenere e i suoi sgarri l'avventura si faceva pericolosa ed eccitante a ogni passo ah oh, davvero mi tutti se non c'è centro città di cromagna oh no io lo odio questo mondo non so perché non mi piace come voglio qualcuno forse dal modo in cui parlano gli abitanti però mi dà, mi dà fastidio oppure so. dalla musica Ok, comunque, in questo, in questo mondo c'è il nemico più forte di tutti, senza contare la sua versione più potente. Infatti non c'è il nemico più forte di tutti in questo, in questo sì. mondo. Non c'è! C'è oh, la, la sua versione più potente al mondo 8. Ok, ho detto infatti, il nemico più potente, senza contare l'alter ego eh. più potente. Eh, eh quindi non c'è. O cielo, dove siamo? Nel cielo. Oh yes. Mario, mettiti in casco. Una bella vista da questo ammazzaglio, ma il cuore puro non si vede. Un attimo ammazzaglio. Oh. No! Uccello. Oh, Zing! Oh, cromi cromi crù. Cromagnon, Grande Cromagnoni. Che tutto vedi? Cromagnoni di essere piccoli, cromagnoni di credi, aiuto. Tu aiutare, no Cromagnoni fare scromagnon, il mio cromagnon di di crog, arriva il fine dei cromagnoni noi cromagneremo tu salvare il cromagnon di crog, cromicro, micro, cromicro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, provergevole crog forma buffa eh un attimo, tu pensare mandata persona grande crog questa faccia pelosa crog pensare crog magnon a dare qualcuno più bello ehi hey, non offendete i baffi di pane! quante storie crog non dubitare il potere grande crog magnon benedetto crog ci diamo nooo fermatevi immediatamente No! No, ok, in questo modo incontriamo un altro pixel. Servitori grande cromagnon. magnon Non voglio essere macigni, noi siamo Pietresco. Ma dove siamo finiti e cosa sono questi cosi? Non sta parlando di un angelo. Lo so, questa eh. è la terra di Cro-Magnon. Io essere cro lui essere cro Questa è la terra di cro, cro, cro, terra di cro Non è fantascienza cro il quarto. Lui è il quarzo. Gli cavoli di tutti i cro -Magnoli cromagnoidi ma di cosa state parlando? <ride> come ecco sì. oh, i nostri servitori di grande cromagnoidi cromagnoidi avere molti problemi molti problemi grande grande pericolo Un ah, ah, ah. giorno strame creature di forma di pianta arrivarono a noi chiamare loro Floro Sapiens le loro rapine cromagnoidi noi prima vivere in pace e loro sempre attaccare Salvatore di cromagnoidi, vuoi dover salvare noi? noi essere quasi alla fine? Come salvare i cromagnoidi? Quarzo, non avere idea, molti cromagnoidi sparire. Questo male, cromagnoidi devono fare qualcosa, se no cromagnoidi estinguersi! Che disastro, Crog! Che rovina, Crog, falciare, Floro Sapiens, vuoi salvare amici rapiti? Vuoi evitare No. Cosa? Oh, non può essere possibile per aiutare cromagnole, vi prego, quarsi subito ok Ya? Yeah. come ya yeah. ma stai scherzando che sei tedesco l'ha già detto ya yeah. yeah. voi non, per, non prendere in giro me cromagnoi di essere molto riconoscenti cromagno salve io sono Mario sei una roccia davvero ya, yeah. io non dubitare il grande cromagno mandare subito da te cromagnoi di sicuro <ride> Crog, che tragedia, peccato tornare. Cromagnoli rapiti, lo supplicare Cromagnoli, aveva bisogno di aiuto Crog. Sarà vivi, poi Cromagnoli, vuoi aver sentito, vero? Mi prego, aiuto magnoli, mi prego! Ok. Beh, esci. Andiamo mi a riportare. Adesso ti mostro un po' di tecnologia. Prendi questo. Non è di là la porta. E <ride> ora che mi dici? Ok, niente. <ride> oh no. E guarda un po' qui, non si è mai vista una cosa del genere. A parte la, di sicuro, qualche specie rara o roba del genere. Di sicuro, una specie rara. E la fagiola aveva proprio bisogno di qualcuno per lucidare il cuore puro non potevamo chiedere di meglio. Da way, da way. Mm, ma perché? Non lo so. Loro non parlare così. Loro sono ma... gli ugandanati. Sì, ma non parlare così sempre okay. per loro. Non sono, non sono dei selvaggi, loro sono più intelligenti e come noi. Ok, però sono degli Ugandanati. Non è vero! Sì. Sono dei loro sabi. L'ho deciso. Ma a quanto pare queste strane creature conoscono il cuore puro. Il nostro potentissimo capo Recartu sarà estasiato di vedremo una specie rara Ammorbidiamole sempre nella maniera nella nostra maniera e poi catturiamo. Ok, okay uccidiamo. Te dica di Perché loro cattivi. Tu vuoi ammorbidire questo. Ammorbidissimi questo, questo. XD, ora tu scappare perché hai tu paura. Au! Oh. Ok, okay. l'hai voluto tu! Giro BELO! Protezio! Ma fanno proprio schifo Pare che il capo di cui si sgrazia creature abbia il cuore puro Dobbiamo trovarlo Aiuto Oh no Romagnoli di rapiti Romagnoli di salvare please aiuto C'era simmo e flor sapiens Quello rosso non portava niente in mano Ok i floro sapiens stanno rompendo altri abitanti del villaggio dobbiamo, fa dobbiamo fare qualcosa sì, irrompiamo no. nelle case non lì, non no, lì, lì sei ben voglio, voglio, voglio vedere in 3D che cosa sta ok, uno stereo, uno stereo di pietra ok, proseguire noi. proseguire noi, cromagnon lol, sul tuo uh. piatto uh, oh, Krog. Ok, pensa che sei un cromo in filosofia Crom no, tu volerai ingannare Pietro, Pietro è più intelligente Pietro non lasciare sua casa a cromo Pietro trova indietro le persone vennero a Yoshi ok una tv Sì, e questo qui mi sa che è un suggerimento cioè che dobbiamo camminare intorno Crom a una statua di Yoshi cromo in non essere a casa davvero Ok. <ride> Però sciocco okay. e se stupido i poveros sapiens sono i cattivi. No. Non, non si può comprare niente, viva! No, volevo andare dal Vukumbra. Vucumbra, si. Vucumbra, ya. Sì. Ya. Yeah, yeah, yeah. Ok, qui c'è una mini casa dove ci andremo uh. tra un po'. Ma i Flower Sapiens lasciano i cadaveri lì dentro. No. Dentro.. Nell'acqua, che schifo! È no? probabile, because loro non facciamolo Ma lì c'è un buchino piccolo che non ci serve ancora Ma ci andremo presto Presto, presto Presto, dice Come Polonia. ci andremo nella casa di, del tizio Stanno di... fuggendo, mi chiedo dove siamo diretti. dobbiamo seguirlo Come ci andremo nella casa vicino lì alla... Ok no! Che fai? Come descrivi. andremo nella casa sì, vicino sì, vicino alle fogne, va bene! No, sì, lo lo si è anche quella vicina yeah. al tempo. Olisci. Oh, huh. oh. Ok, l'hai voluto tu! Manolo! Manolo, prendilo! Manolo sei inutile! Nessuno ti vuole bene Manolo! Vai, protezio, l'unico pixel decente! Eh, nessuno vuole bene a. anche a. Eh. What do you want from me? It's not my fault Non ma... prenderlo con Manolo, è spinoso, sei scemo Fuggi, se amnesio. lo calpesto che succede ah, Amnesio No, uh, sì, amnesio. Maledizio Amnesio si chiama così. No, non è Amnesio Si, sì, è Amnesio quello è quello che ti fa tornare indietro eh è quello che ti fa tornare indietro no lui non si chiama Amnesia. Amnesia è quello che ti fa dimenticare le mosse speciali dei personaggi ah è vero mmm yummy c'è uno che non ti fa saltare quello è obeso è affare in questo mondo si sì, obeso davvero si chiama obeso quindi già Bowser è obeso Bowser 2 eh, l'abbiamo nominato ed è qui Ora io starei attento, io lanciare bomba dall'alto. si sì, resta lì e lancia tutte le bombe. Mario divenne furbo, Mario. Eh Mario sì, perché sei proprio scelto. Boom, dice Mario. E poi anche boom. E ora, boom, finale. Boom. Okay. Perfetto. Mario è tenuto un bel niente da tutto ciò. Ma Mario felice lo stesso. Guarda, una pietronella. Ha solo ha PV? E basta. Ed è, è okay. sopravviva a qualsiasi attacco. Ecco qua. Cioè anche con Bowser fai solo uno. Ma ha ah, tre piedi Ok, Mario era a girare pianta cattiva. Perché Mario è essere in pericolo. Mario ha bisogno di cure okay. urgenti. Non dei fiori schifosi che ti danno soldi. Vabbè. Ok. okay. Dire, dentro. Yay! Game over! Smettila! Non hai salvato! Certo che ho salvato! Acromagno Land, Si! Sì. No! Si! Sì. Si sì. Bene. Sono Beh, tenuto. ora non puoi fare gli errori che hai fatto prima come uno scemo. Usa direttamente bombo. Ok, bombo. E non bombo. In questa pianta la gira. Aspetta prima. Dai questa parte è tagliata. Taglio. Ok, riprendiamo. Quindi ora. perché non ho subito danno contro quelli stupidi. E ora io. Perché non sbaglio. Uh guarda, ballato di gnam gnam gnam. Vice il sino. Devo entrare. Entri di. Senti, io so tutto, non mi puoi niente. Oh yeah, carta, teschiolito di Che sarebbe quello che abbiamo incontrato ora, sì. che io ho provato a prendere. Da molto intelligente. Ok, allora usa Peach. si, sì, non serve che me lo dici. So che cosa devo fare. Mario Power. Ah, sai che cosa c'è? Avrei potuto anche usare Bowser. Huh? You try to charge. 16, me. 16 di danno con Bombo. Ehi! pure Bombo posso... fa il doppio. Cosa dicendo? No. 16 l'hai fatto scusa guarda quanto danno fa Mario quanto danno fa Mario scusa, guarda sei occupato vuoi aspettare metti pausa un attimo 5-10 ma allora avranno una difesa bassa allora mi dici che cosa devo fare qui Maybe in ok go pc No c'è cioè, già provato Hai provato a scalare quella montagna wow. no Non quella, non quella, non quella Vai dall'altra parte no. Dove? Dove, stavi, dove sono andati i cromagnoidi con uh, i, i florosati? Vai di qua di qua, non questa montagna. Quella l'hai già scalata con Peach. Prova a fare la stessa cosa con questa montagna e l'altra. Eh. Non cadere, vai avanti con Peach. Semplice. Sì, semplice. Forse ci sono. Non mi devi. Con Peach! Vabbè lascia stare. ma Mi. Ma. No, no. Se tu non ti spieghi bene come vai, vai sopra quel blocco lì, che sta nell'altra montagna, nella seconda. Ah. Là, e vai con Peach, non con Mario, perché? Non voglio andare così. Sì. No, ok. Eh? Quindi? Non funziona, non lo sapevo. Io forse lo sapevo, per questo non lo stavo facendo. Almeno me non me lo potevi dire. ma ma ah, forse non avevo capito che cosa volevi fare. Uffa, dov'è che dobbiamo andare? Proviamo ad andare in qui di qui. Oh no! Oh Dio! Sei contento? Mi è venuto un infarto. Guardate quanto è brutto quello schifo. Si può prendere? No! Mm -hmm. Ok, Peach. Ah sì, sì, si sì. Mi ha fatto venire davvero Ciao io. Anzi, un infarto. Camino! Anzi, ho un'idea migliore, protezione. E guardate quanto infame. Uno di danno! Ci sei entrato in quella porta? Si sì. è uscito da quella porta. Sono uscito da là. Oh, mamma Da tanti punti. Vai. Dove? Uccidi la pianta. Tu l'hai detto. Uccidiamo le piante così possiamo fare. Io non ho fatto niente, Raffa, però. Perché sta piegata? Con la cavallina. Come si fa avanti? No, lì ci sei già stato. 23D qua ci sono sì, già pronti no veramente? oh ma dov'è? dov'è che dobbiamo andare? stiamo perdendo un sacco di tempo scusa vai, vai avanti normalmente io provo ad andare qua no lì ci sei sì. sei entrato e comunque i, i coloniati sono andati lì non ho fatto scavare in qualche modo devi stare più. aspetta bici sei già stato, hai già controllato il prego cos'è che devo fare? mi sa che qua c'è qualche combinazione forse li già trovati così? si erano già prova, prova centro, centro sinistra destra ho già provato prova oh okay. in qualche non modo si... ce l'abbiamo fatta io mi ricordavo centro ah, sinistra bello. destra e qui centro hai fatto da solo però non lo ricordo quelli quindi dobbiamo trovare un modo c'era l'hai visti laggiù ok sì. dobbiamo trovare un modo per andare sullo scudo ed eccolo qui il boss finale quindi Bowser un nemico alla sua altezza eh. So, li, non li inizieranno, a, inizieranno a caricare allora. quando li avete vicini. E hanno tanta vita. Ma. ma Continua non... con, uh, con Bowser, Lo stai andando benissimo. Perché porteo? Continua con Bowser. Perché così posso saltare in testa. Non potevi saltare in testa anche prima. Yeah, ucciso. Ok, ah, e non ci troppa parte... niente. Bene. E ce ne saranno tanti di quei nemici. Ho sbagliato. Ah, okay. il cioccolato è una ricetta. No, mi sa che. Oh. Hai già controllato con, con Mario, quindi usa Bowser sempre. Oh, yeah. Usa il. Sem usa il fuoco, così non, non, non sei.. Usa sempre il fuoco. 100 E questi sono soltanto la forma base Aspettate di vedere quelli potenziati Ok Continua con il fuoco, sempre con il fuoco, non fare altro Stai andando benissimo Guarda come si girano Allungano la prova e poi si girano, la girano così Ma ce ne sono proprio tanti. beh quelli li hai uccisi insieme quindi va bene non li puoi provare a catturare no sono tipo potentissimi non li catturerò mai e poi ci saranno le all loro ok adesso devo tipo tornare in 3D e rifaremo tutta la strada indietro perché siamo arrivati al limite ok ok c'è un'altra combinazione di blocchi da fare là prova c okay. Centro, destra, sinistra, centro. No, centro, sinistra, destra, centro. Contrarie. No. Non so dove si possono avere queste forme. Ci cioè, abbiamo parlato con tutti i cromagnoidi. No ahhh oh. se ci sono indizi non ci sono indizi sì. controllo mm. non, non è possibile che dobbiamo per forza indovinare Saranno tipo nella strada degli nell indizi. No, è per forza indovinare Vedi perché su qualche indizio? No. Era un'ipotesi. Mentre di più. E più indietro. Indietro. Non niente. Non sta niente Ma come è possibile sta cosa? Oddio, taglio che ok ragazzi, eh, praticamente l'abbiamo scoperto. Che praticamente dopo che... Cioè adesso torniamo al villaggio noi E i cromagni magnon ci dovrebbero dire la, le combinazioni Ma perché? Perché non dircele prima? Ah, L'ho sprecato un sacco di tempo per niente vedi, sì. sono gli apparsi. Sì, si, finire. Um, niente tu che ci dici nel fiume rifiuta andare tutti i giorni io butto, e butto e loro sparire, Krog cosa faccio, butto spazzatura in fiume? ovvio, il Krog ci vuole <coughs> la faccia non esituire spazzatura a na natura così non viene sprecata. tutti saperci, certo, provo così uh -huh. Ecco perché. Ok. Tu avere ancora aria da cane abbastrato. Questo non buono. Granito sa cosa serve a te. Tu tornare presto a sorridere, parola di granito, vuoi sentire? Certo, per forza. Però il granito vuol dire cosa interessante granito. Ti preoccupare però che il granito non richiede da cioè. soldi. Tu vedi al granito, ti prego lo se lo fai il granito parla. Davvero? Sì. Io ho dice un minuscolo. C'è lo spazio. Sì, vicino al cuore. Dov'è la R? Ah, non lo so l'ordine alfabetico. Come? Oh. In ordine alfabetico è facilissimo cercare le lettere. Mm, granito no, non è se... Sì. Infatti lo dobbiamo fare di nuovo. E, ed è questo proprio il problema. È fastidioso. Non può dire Mario direttamente. Eh? No. Non c'è nemmeno un comando vocale. No, nel senso non può fare così... Salve, eh. Non ha la bocca Mario. Mm, granito non sentire ancora. Ah, c'è cioè Granito anche... vuole granita. Io gli avrei già spaccato la faccia finché no, non. Ma muoviti non... magari per il tuo tempismo che fai così. No, no, no. Non c'è mica un timer. Io so, a sta parte non me la ricordo. Altre due volte, vedi? Vedi? Vedi quello schifoso? Eppure ah, sicuro che non sentirà la prossima volta. Non è che non aveva sentito, è che non voleva sentire. cioè non aveva sentito convinzione. Goruna una! Non lo posso scrivere meglio scritto. No. Non pi! <ride> Sono sicuro che in inglese basta scrivere please Il che è più facile Ah davvero? Non lo sapevo che ti prego fosse please No, non, è, non intendo quello Tengo che probabilmente eh, In inglese è please Quindi è più facile Può essere perché c'è un'altra parola Oh I will pay you for it Volevi veramente soppressi dentro, Sì, sì, sì. dopo te la spacco la parte, ok? Devi scrivere Marco Eh, io lo vedo bene Prendi il fuoco No, le penne Mi hanno questo colore che sta sotto Guarda sulla la del pennello, si No, no, c'è solo un sede quando vedi tre blocchi di fila, colpire così. Centro, destra, sinistra. Sinistra, destra, metto. Poi, sinistra. sinistra, destra, centro. Destra, sinistra, destra, destra. Centro, centro. Centro, destra. Destra, sinistra. Un attimo. Centro, centro, sinistra. Un attimo, ti ho detto, non ti ho detto vai avanti. Quello più difficile no. Eh. Ecco, vai. Sinistra, sinistra, destra. a sinistra, a sinistra centro, centro ecco qui, ti scrivi tutto se fai il giusto non ce mi è venuto ad essersi divertito sì, io mi sono divertito ora ti porto in faccia. mi mm. Dai, vai. beh beh usa il per tornare indietro mamma mia cioè, no, devo salvare, mannaggia. Vabbè, lasciamo stare. Perché? Non fa niente. Perché? Perché dopo tutto sto casino. Dove vado? Dopo da... tutto sto casino, muori. Il bello che è, è bello che è loro come hanno fatto a passare. Mi dici come Perché diamo? li hanno installati loro qui. qui, qui, qui. Non, non è vero. È I Floroslapiens li avranno messi lì per non far passare i cromagnoidi. Scolori. Allora, dimmi. No, non è quello. Sì che è questo. No, non è quello, sa quello dopo, non vedi. Non lo sai, non ti ricordi dopo i... i... mammuti. Abbiamo già sbloccato il tubo. Con destra... Sì, centro, destra, sinistra. Destra, centro. centro, destra, sinistra. Sinistro, destra, centro. Destra, sinistra, destra, destra. Piano. Tre alla volta. Centro, destra, destra. Sinistra, centro, centro. Sinistra, sinistra, sinistra. Destra. Sinistra per tre. C'entro per due oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Finalmente, 35 minuti che per voi non sono 35. E eh, dico anche per fortuna. Non puoi andare in 3D. Ah sì, non posso sono... Aspetta, prima andiamo di là. Mm -hmm. Guarda, che sono sti salti scrausi? Quali? Questi. La sala di è. È un salto con il plano. Non, è, non credo che sia tanto male, lo fai sempre. No, intendo, nello sfondo, i salti sono tutti scrausi. Non capisco. Sono schifo. Sono scarsi, non vedi che è basso. Beh, ti sembra che Peach è più piccola? Non, no, non credi perché oh. Peach è più piccola? Non ti è servito? Che bello, non c'era niente, perfetto. Potevi usare il porto. Velocizzamo. No, che serve? Per Forse non sprecare. serve. Per sprecare due minuti in meno. Eh, oh, due minuti, tre secondi. Tre comporti o più veloce non, non devi glaterare per ogni cosa tu non ci prendo ok Ma finalmente possiamo finire il livello mamma mia dopo oh. due anni Niente. Ok posso sì. finalmente dirlo fine livello fine livello l'ho detto io stavolta e sarà anche l'ultima volta la prima volta vabbè ciao Salviamo ciao. ciao Alla prossima